Benvenuti a Restart, un'altra puntata, la casa degli imprenditori, la casa della ripartenza e anche questa sera avremo una puntata bellissima di servizio, di informazione per quanto riguarda le piccole e medie imprese del territorio, da ascoltare attentamente perché abbiamo un ospite veramente importante per le imprese che lavorano sul mercato italiano e estero. Ma saluto subito, so non sono da solo, eccoci qua. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri cari telespettatori. Ma c'è qualcuno qua in parte alla mia sinistra? Abbiamo qui con noi la nostra dottoressa Giusy Biondelli, consulente ed educatore finanziario. Buonasera. buonasera a tutti, buonasera, grazie. Stasera è una puntata davvero speciale, quindi mi fa molto piacere essere dei vostri. Ho messo anche la cravatta nuova per stasera, ci sono due bellissime donne, una mora e una bionda, ma tutti eleganti. Tutti eleganti, questa sera mi sono proprio è così, ho dato fondo ai risparmi. Che l'azienda ospite in studio? Ma que questa cosa è particolare, è per te. <ride> Diamo il benvenuto al dottor Carlo De Simone di Simest. Sera. Buonasera benvenuto. Buonasera. Lui cos'è, responsabile? Del delle relazioni esterne di Simest. Ah ecco, benvenuto dottore, buonasera, benvenuto a Restart. Buonasera. Qui di solito aspettiamo buonasera. le aziende del territorio che ci parlano delle loro fasi di ripartenza, del momento... Che abbiamo attraversato e la ringraziamo di essere accettato l'invito a venire a questa nostra piccola finestra sull'imprenditoria per parlare di avvicinare. Certo che Simest la conoscono in tanti, ma qualche piccolo, magari eh, Giussi, qualche contenuto possa essere di aiuto sì, per gli imprenditori. Perché è corretto sapere cosa fa Simest, qual è il ruolo, l'origine di Simest e l'importanza che può avere nell'affiancare le aziende nella nell'internazionalizzazione ed è importante parlarne perché molto spesso le aziende hanno delle hanno carenza di informazione questo è importante quello che vogliamo fare noi stasera è proprio quello di dare informazioni importanti che possano essere da stimolo per il futuro e per i progetti delle aziende anche perché non è carenza di informazioni ma a volte abbiamo un overbooking di informazione e non ci si districa più esatto. dal punto di vista cosa può essermi utile per il mio progetto, Mi perché penso. la finanza è importante, ma se non ho progetti... Chiaro, la finanza è importante, ma l'importante è avere dei progetti. I progetti poi, dopo, bisogna trovare, fa bisogno, le fonti di finanziamento adeguate. Questo lo diciamo sempre. Ma chiediamogli cosa è Simest, cosa fa Simest, dottore? Eh, allora, Simest è la società che all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti si occupa di affiancare le aziende italiane nell'ambito dei loro processi di internazionalizzazione. SIVEST nello specifico lo fa con tre tipologie di attività diverse. Da un lato noi siamo gestori di fondi pubblici per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con questi finanziamenti agevolati che gestiamo direttamente nei confronti delle aziende eroghiamo finanza agevolata a determinate condizioni vantaggiose ed è l'attività che ultimamente è stata anche eh, diciamo, di notevole interesse da parte delle aziende perché oltre alla parte di finanziamenti agevolati ci sono state anche alcune misure straordinarie che il governo ha messo in campo in questo periodo di eh, ripresa economica eh, al, eh, a seguito della pandemia e questo ci ha consentito di affiancare un notevole, un notevole numero di aziende sempre crescente l'altra tipologia di attività è quella storica con cui Simest è nata nel 1991 cioè l'attività di partecipazione al capitale, quando entriamo in aziende italiane nei paesi esteri, questo lo possiamo fare sia in ambito UE che extra UE e lo facciamo in affiancamento alle aziende, siamo un partner finanziario, non, non siamo un private equity classico ma si, riusciamo ad affiancare le aziende italiane nei loro processi di acquisizione di società estere piuttosto che nella fase di implementazione di nuovi progetti a livello industriale oppure laddove le aziende italiane sono già presenti all'estero e hanno necessità di effettuare ulteriori investimenti noi riusciamo a intervenire anche in queste fasi. Questa è la nostra attività classica con la quale siamo nata nel 90, eh, nati nel 91 e dell'attività con la quale Simest è sempre stata connotata eh, per quanto concerne l'affiancamento alle aziende italiane. Poi c'è l'ulteriore attività, ancora più specifica, che effettuiamo nell'ambito delle operazioni di credito all'esportazione, cioè quando interveniamo con un contributo in conto interessi sempre gestendo fondi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in quel caso noi eh, riusciamo a eh, mettere a disposizione delle aziende italiane la possibilità di concedere alle proprie controparti estere, a valere su contratti di fornitura importanti, quindi parliamo di eh, beni di investimento, quindi macchinari e impianti in quel caso riusciamo a consentire alle aziende italiane, soprattutto le piccole e medie, di poter dare eh, pacchetti finanziari vantaggiosi alle proprie controparti estere e questa è un'altra tipologia di attività che riusciamo a fare e che stiamo addirittura cercando di ampliare sempre più anche in questo caso per arrivare a un maggior numero di aziende e soprattutto con un maggior numero di strumenti finanziari da poter mettere in campo ehm, nell'ambito diciamo dell'affiancamento alle aziende italiane. Considerate che sul credito per esempio all'esportazione da poco Abbiamo ampliato tale tipologia di attività anche al leasing all'esportazione. Quindi, come vedete, cerchiamo anche di eh, aggiornarci e cercare di essere al tempo e al passo con quelle che sono Questa le esigenze Questa non la sapevano intanto, dottore. Questo aspetto qui del leasing all'esportazione è una novità assoluta che non abbiamo ancora sì. sentito. La ringraziamo infatti... per aver ricordato questo strumento particolare che può essere utilizzato all'interno di, di un progetto estero. Grazie, questo è molto importante. Giusy? Davvero? Sì. Sì. sì, certo, Simest l'abbiamo sentita nominare sui giornali nelle ultime settimane perché al 3 di giugno è stata riaperta la possibilità di richiedere dei finanziamenti in virtù delle sette linee di finanziamento previste da, da Simest, ma rispetto alle edizioni precedenti questa volta la piattaforma... Ha aperto il 3 di giugno e in 24 ore poi sono state esaurite le risorse a disposizione. Vi aspettavate questo tipo di adesione così massiccia? Allora, sicuramente sulla base della precedente esperienza, cioè quando abbiamo avuto la finestra del 17 settembre fino al 21 ottobre, data in cui avevamo interrotto precedentemente la richiesta di, finanzi diciamo di finanziamenti da parte delle aziende, Avevamo contezza che sicuramente l'interesse da parte delle aziende era notevole e le aspettative anche erano tante, ma aspettarci in quasi poco più di 24 ore oltre 8.000 domande per un ammontare di eh, oltre 2 miliardi sicuramente è andata oltre contro ogni eh, diciamo, tipologia di previsione che eh, avevamo in, in mente. Sicuramente siamo andati oltre le previsioni e ben oltre quelle che erano le più rosee previsioni ma quindi mi scusi, dottor De Simone, ma possiamo pensare che quindi questo periodo di emergenza sanitaria, dove c'è stato un rallentamento, quindi il 2020 è stato un anno un po' a singhiozzo innanzitutto per le dinamiche e per tutti i protocolli che abbiamo dovuto seguire, però in realtà mi sento di, di riflettere fatto, su quello che lei ha appena detto, su ciò che ha appena detto, che in realtà le aziende hanno ripreso, insomma che in qualche modo la parte di internazionalizzazione la fa da padrone in questo momento di ripresa economica, di ripresa delle, delle aziende imprenditoriali. Cioè, è così quindi, molti progetti imprenditoriali, allora, dottoressa Biondelli, questa domanda mi fa particolarmente piacere perché mi consente anche di aprire una sorta di spaccato su un aspetto che è molto importante. Siccome i nostri finanziamenti sono finanziamenti che concediamo sulla base di quelli che saranno eventuali investimenti futuri delle aziende, quindi su certo. progetti future. quindi c'è sicuramente da parte delle aziende la voglia di ripartire e sicuramente l'esigenza di dover ripartire per poter ritornare a quelli che erano più o meno i volumi pre-pandemia. Questo da un lato, dall'altro per esempio, e le faccio, arrivo con un esempio concreto, c'è una linea che nell'ambito di questa eh, diciamo, finestra che si è aperta il 3 giugno e si è chiusa il 4 giugno ha avuto un notevole interesse ed è quella della partecipazione a Fiere mostre. E questo sì. per quale motivo? Perché c'è l'interesse da parte delle aziende a ritornare in presenza, a ritornare a tornare a vedere e incontrare i propri buyer, i propri interlocutori, quindi c'è sicuramente la voglia di ritornare a una normalità da parte delle aziende. E questo è frutto di, diciamo, una... Anche un piano vaccinale che non solo a livello italiano ah. ma probabilmente anche a livello mondiale sta sicuramente andando avanti e probabilmente, speriamo, ci auguriamo, ci possa consentire di a, diciamo, affrontare la seconda parte del 2021, quindi il secondo semestre, in una fase un po' più eh, tranquilla e con meno rischi a livello personale, a livello sanitario. Vedi dottore, la trasmissione si chiama Restart e con il vaccino noi crediamo che ci sarà un Restart sicuramente di rapporti, di scambi commerciali, di, di tornare a riapproparci, come diceva lei, anche di stringere una mano oh, sto dicendo una cosa incredibile adesso, eh? un'eresia un sto dicendo, di stringere una mano al mio cliente estero di poter dire ciao, sono qua, eccomi qua, puoi toccarmi non solo in video a volte in certi contratti, in certe firme di business è importante ancora poter vedere la persona e quindi sono molto contento di quello che sta dicendo lei perché è, sono segnali che sono proprio come piccoli gioielli incastonati nelle piccole imprese perché è futuro, perché è lavoro, perché è PIL per tutto il paese, perché se c'è ripresa vuol dire che stiamo meglio tutti vero Hilda? assolutamente concordo con te mamma. fermiamo un attimo il dottore perché noi abbiamo un ospite ogni tanto anche qui a restart vero? esatto abbiamo un minuto di video della nostra dottoressa in psicologia Agnese Scappini L'intelligenza artificiale che ruolo avrà nel futuro del mondo del lavoro? È vero che soppianterà circa il 40% dei posti di lavoro? E questa è la paura più sentita oggi, oggi sentita dopo una pandemia di tal portata che ha dato un'impennata tale all'intelligenza artificiale. Ebbene, uno studio di Robert Troy, dal Sole 24 ore, ci dice invece una prospettiva veramente interessante e positiva. È vero infatti che l'intelligenza artificiale non soppianterà. I lavoratori, ma semplicemente determinerà un cambiamento importante nei ruoli, nelle consegne nel lavoro e nel modo di condurre il proprio lavoro. Ciò significherà che una grande attenzione dovrà essere posta certamente alle relazioni nel mondo del lavoro. 60 secondi di psicologia finisce qui, Agnese Scappini Chiocciola Libero per contattarmi e alla prossima! Sempre interessante il delle pillole. Esatto, la ringraziamo e la salutiamo. Salutiamo la dottoressa Agnese Scappini. Come vede, dottore, l'aspetto psicologico l'ho fatto entrare in questo periodo perché l'imprenditore è solo, le persone sono state sole per parecchio tempo. Riprendere dalle scorie, dal punto di vista proprio anche psicofisico, non è difficile. Quindi qualche pillola di riflessione sotto questo aspetto possa essere utile a qualche imprenditore. Tutto qua piccoli segnali del nostro piccolo giardino di Restart per dare certo. voce. Siamo su, su che canali siamo? Canale 810 di Sky. E in streaming? E ci seguono ovunque, in streaming sul sito www.ultv.eu. Quindi praticamente potete vedere la trasmissione ovunque, poi su YouTube la caricheremo, la diffonderemo, esatto. sui social, su Facebook, su Facebook Instagram, LinkedIn. LinkedIn. Sarà possibile riascoltare tutte le informazioni e gli spunti che il dottor de Simone ci, ci, da, ci ha dato e ci darà questa sera scusi approfittiamo che... dal dottore un'altra domanda. Un domanda sotto con un'altra domanda ha accennato che una delle linee più gettonate nella riapertura del 3 di giugno è stata la linea partecipazione a fiere un'altra linea oltre quella che è stata la più diciamo interessante per le nostre aziende allora al di fuori e al di là di quella che è quella che ultimamente ha preso eh, diciamo, un interesse da parte delle aziende che è legata alla patrimonializzazione delle aziende è una linea non collegata a un progetto sottostante nell'ambito dei nostri finanziamenti è l'unica linea che non prevede un finanziamento sottostante ma solo determinate caratteristiche che un'azienda deve avere per potervi accedere al di là di quella che ormai è quella probabilmente che ha eh, catturato la maggiore attenzione cioè quella dell'inserimento sui mercati esteri, che ecco sicuramente eh, in questa finestra del 3 giugno eh, ha eh, catturato l'interesse delle aziende, sempre perché secondo me rientriamo in quella logica. Le aziende sono pronte a ripartire, hanno voglia di ripartire e hanno l'intenzione di andare ad effettuare investimenti ritornando a servire da vicino le proprie controparti locali, motivo per cui l'inserimento sui mercati che ora è stato anche ampliato in ambito comunitario già da un anno a questa parte, quindi da agosto del 2020, sicuramente ha avuto un notevole interesse in questa finestra per il semplice motivo che le aziende hanno ripreso a viaggiare, hanno ripreso a tornare a incontrare le proprie controparti in loco e quindi ora hanno anche interesse ad aprire eventuali strutture stabili a livello commerciale per andare a servire meglio le proprie controparti e soprattutto assisterle anche nella fase post vendita. Questi sono tutti aspetti che attraverso il nostro finanziamento dell'inserimento mercati esteri possiamo mettere a disposizione delle aziende. Ed era uno dei finanziamenti, eh, diciamo meno conosciuti probabilmente dalla parte delle piccole e medie imprese che invece hanno iniziato a conoscerlo meglio, ad approfondire quali potevano essere i vantaggi e soprattutto capire che in alcuni casi addirittura potevano anche attraverso un accordo con il proprio distributore locale, quindi non necessariamente andando ad aprire proprie strutture locali, ma andando a stringere accordi con controparti locali eh, in cui riconoscono praticamente l'attività In quel caso anche la piccola e media impresa con importi decisamente più ridotti, poi può effettuare investimenti in tal senso andando a servire aree geografiche o in ambito comunitario o anche in ambito extraeuropeo, ma andandole a servire da vicino. E questo è un qualcosa che le aziende stanno iniziando a percepire come importante nei confronti delle proprie controparti eh, locali. Grazie, Giusy è educazione finanziaria questa? Assolutamente perché ha eh, approfondito una tematica che anche avvicina le aziende a Simes perché parlare di piccole e medie imprese, parlare di importi anche più contenuti fa sì che anche le realtà aziendali più ridotte, cioè non la grande azienda che fattura milioni di euro ma che però hanno aziende PMI che hanno progetti di internazionalizzazione, riescono a capire di poter accedere a questo tipo di soluzione, a questo tipo di linee dedicate, aiutando anche nel cercare di sostenere i progetti di internazionalizzazione, perché a volte eh, essere supportati da, un, da una controparte come Siemens è assolutamente rassicurante, perché comunque fa sì che un imprenditore abbia al suo fianco una un soggetto che è un soggetto importante, cioè a livello istituzionale, questo è davvero importante. Ma mi scusi, dottor De Simone, lei ha parlato che questo, questa linea, per esempio, è stata aperta anche a zone UE, cioè in ambito europeo non solo extra UE, ma così in generale, quali sono le aree più, diciamo, mh, sulle quali le nostre imprese, le imprese italiane, investono in termini di internazionalizzazione, quali sono le aree più interessanti dal punto di vista imprenditoriale? Aree geografiche Aree geografiche, sì, sì. Allora, qui secondo me è bene che facciamo una sorta di distinzione dobbiamo distinguere la piccola e media impresa che sicuramente ha un interesse verso l'estero in ambito normalmente comunitario le piccole e medie sono concentrate su quell'area e ritengono che quella possa essere un'area geografica importante che comunque sia da grosse soddisfazioni dall'altro per le aziende mediamente strutturate anche se piccole e medie anche in quel caso, ma che però sono già abituate a dialogare con l'estero da diverso tempo, sicuramente i mercati di eh, grosse opportunità le vedono per esempio nell'ambito del mercato americano, che continua a essere un mercato di, eh, diciamo, di notevole interesse per, da parte delle nostre aziende, anche perché offre ancora moltissime opportunità, perché anche per esempio in America c'è grossa richiesta di... Uh, macchinari e impianti e il know italiano sotto questo aspetto la fa da padrone sul mercato americano così come andando loro a investire nell'ambito della cosiddetta green economy questi aspetti non sono assolutamente stati eh, diciamo sottovalutati da parte delle aziende italiane che operano in questo settore ed è il motivo per il quale l'America o comunque gli Stati Uniti sicuramente eh, essere un mercato di riferimento e di notevole interesse per le nostre aziende è inutile dire che la parte asiatica quindi Cina e India continuano a farla da padrone così come il notevole interesse per i paesi dell'area del golfo quindi le aree di notevole interesse per le nostre aziende italiane sono diverse e secondo me variano anche a seconda delle varie esigenze delle dimensioni delle nostre imprese. Quindi è interessante le aree geografiche. Non mi aspettavo, sono sincero, dottore, l'America. Non ce l'aspettavamo, perché noi siamo consulenti finanziari e vediamo dove va il denaro, dove si muove. Però pensavamo, come ha detto lei, Asia, Emirati, Cina e India. No, non avevamo previsto gli Stati Uniti. Cioè, ci molto interesse nei, settore, nei confronti dell'area dell americana. Vabbè, dipende dai... Questo, questo spaccato è importante andarlo a verificare a seconda dei settori di attività Chiaro. delle aziende. Ecco perché il mercato americano è ancora di notevole interesse, soprattutto per tutte le aziende che operano nell'ambito dell'agroalimentare. Quello è un mercato per, per il quale le aziende italiane, ancora il mercato americano per loro è una sorta di. Diciamo di mercato di riferimento su cui andarsi anche a confrontare per vedere quali sono le tendenze sotto alcuni aspetti. Dall'altro non tralasciamo tutti i paesi latinoamericani con il Brasile che fa molto da traino in questo periodo. Quindi vedi, Hilda, non solo app, perché gli Stati Uniti tutta la fintech, tutta la tecnologia, nuove start-up, ma siano dimenticati del fare i macchinari, la produzione riportare a casa la produzione come aveva iniziato Trump e sta continuando ancora adesso il Presidente Biden, di riportare negli Stati Uniti la produzione di beni, quindi servono i macchinari, serve la tecnologia, serve il saper fare italiano, perché noi sappiamo fare queste cose e questo dà lavoro a tutta la filiera. Esatto, bravo Maurizio. Quindi Giussi, andiamo avanti con un'altra domanda finché ce l'abbiamo qua. È un interrogatorio, È un interrogatorio. Che... ma quando ci ricapita abbiamo qualche minuto ancora perché la regia mi fa dei segnacci. Ne approfitto sempre di lei, dottore De Simone, ma eh, lei parla di, una, di un affiancamento concreto, di un aiuto concreto alle aziende, ma i tempi di verifica dei progetti delle aziende, cioè i tempi di verifica della fattibilità, quali sono, in che modo? Ecco, cerchiamo di andare magari di rendere un pochino più un'idea pratica a chi ci ascolta. Questa mi sembra un'ottima domanda e soprattutto un ottimo spunto anche per me per poter... Eh, dare, diciamo, una risposta su, che, su quelle che è, diciamo, normalmente una sorta di eh, ritrosia nei, nei confronti di tutto ciò che sono i finanziamenti pubblici. Considerate che noi agiamo sulla base dell'ordine cronologico, quindi va da sé che abbiamo parlato di 8.000 domande pervenute in 24 ore. Quelle 8.000 domande dovranno essere processate da qui ai prossimi mesi e sicuramente... Io non, inutile, non fatico a eh, poter dire che sicuramente le prime richieste andranno già ai prossimi comitati, cioè già a luglio noi riusciremo a prendere in delibera le prime richieste effettuate nella giornata del 3 giugno. Quindi questo significa che a distanza di 30 giorni o 45, quello che sarà, noi riusciremo già a deliberare le prime domande pervenute nella giornata del 3 giugno. Poi più avanti andremo con i comitati e più avanti andremo con l'ordine cronologico. Però se dovessimo parlare di un'operatività normale, non quindi di 8.000 domande al giorno, certo. noi riuscivamo in tempi normali a eh, deliberare le richieste di finanziamento che pervenivano in tempi normali, normalmente nell'arco di 40-45 giorni massimo, 60 proprio non di più, e già avveniva la prima delibera. Poi da lì in poi sono tutti quanti i tempi già prestabiliti per la firma del contratto e l'eventuale erogazione successiva. E, diciamo che in tempi normali, in quattro mesi, l'azienda dalla richiesta riusciva ad avere eh, già l'erogazione del finanziamento. Quindi se possiamo dare un piccolo messaggio alla politica potenziate di più Simest perché è un ottimo strumento dal punto di vista al servizio delle imprese. È un strumento che direi è piaciuto molto alle nostre imprese. Quindi... Diciamo e... che il messaggio è arrivato forte e chiaro, eh? <ride> perché c'è da dire che il nostro governo è consapevole che non solo gli strumenti di Simest ma in generale l'internazionalizzazione ormai sono più anni che è l'unico driver che riesce a far sì che il nostro PIL in tempi normali era positivo, in tempi diciamo di crisi riesca a perdere quanto meno possibile. Quindi l'unico driver che da sempre dà una spinta al nostro PIL è quello legato all'export e all'internazionalizzazione in senso lato. Questo è molto importante quello che ci ha detto perché questo dà fiducia anche per guardare oltre le nebbie che ci hanno avvolto in questo periodo qui e parlo di nebbie dal punto di vista sono volgare fatturato export di fatto eto estero che ci dà una possibilità di poter assumere giovani di poter ampliare il capannone di eh, nuovi macchinari di fare un movimento anche interno all'economia perché questo all'estero sì ma genera ricchezza qua in casa nostra in Italia e questo non è altro che quello che è produrre reddito per assumere, per dare possibilità, perché qui a Restart parliamo solo di prospettive positive, di ripartenze per le imprese e di segnali positivi, sì. come crediamo questa sera di poter aver dato una, un segnale. Vorrei ricordare il sito di Simeste, già che ci siamo, la domanda tra bocchetto che non abbiamo previsto per le imprese che volessero così dare un'occhiata a chi ci sta ascoltando, ci ascolterà, ci vedrà? Il nostro sito è molto semplice, www.simest.it, quindi è facilmente diciamo, raggiungibile e le informazioni che ci sono sono tante e di notevole interesse anche per le aziende. Quindi non ci rimane Confermo, che dire... Confermo, assolutamente. Vi ringraziamo i nostri, ringraziamo i nostri so, social. Eh, esatto potete trovarci su Facebook alla pagina Restart oltre la crisi il trust italiano. Su Instagram potete contattare Maurizio Poli, consulente ed, ed educatore finanziario e su LinkedIn ci trovate alla pagina sempre Restart e Your Solution. Quindi ringraziamo Giuseppe, ringrazialo tu. Grazie dottor De Simone, grazie per averci eh, approfondito e dato delle informazioni preziosissime. La ringraziamo eh, la regia che ci sta facendo Vediamo mia... il sito in questo sì, sì, sì, sì. momento eh. Grazie davvero perché è stato molto chiaro e spero che molte aziende possano diciamo, eh, incentivare ancora di più l'interesse per le misure di sicurezza. Magari in autunno averlo ospite con un'azienda qua magari... Mi piacerebbe molto, se Ave... dovessimo avere, uscire da questa situazione diciamo, di protocolli di emergenza volentieri... Con... Averla ospite quest'autunno con il programma Restart, con un'azienda qua fisicamente qui nello studio ci farebbe molto piacere, dottore. Per quanto mi riguarda blocchiamo già le agende, sono assolutamente <ride> a disposizione. Grazie. La allora, ringraziamo grazie. la sua simpatia, la sua disponibilità, grazie. la sua professionalità. Saluta tu. Grazie, vi diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui su Well TV, canale 810 di Sky. Una buona serata.